Perché il progetto missionario in cui la diocesi di Trento si è impegnata è importante per la vostra diocesi? Intanto si mettono le tue chiese sorelle a comunicare tra di loro, il che è bello, no? Già questo. Poi la nostra scuola professionale è una ricchezza, è una ricchezza per la regione, ma non solo per la diocesi, ma anche fuori dalla diocesi. Vengono molti bambini, molti ragazzi perché sono adolescenti e noi offriamo a loro la possibilità di formarsi in un mestiere ma anche li prepariamo per l'università se vogliono continuare. E sono molte famiglie che sono anche famiglie povere ma anche eh, famiglie che vogliono assicurare il loro futuro ai giovani, noi lo offriamo con molti sacrifici, però con molto amore e con molta dedizione. Perciò per l'aiuto di, di, di, della diocesi di Trento eh, a sostenere questa scuola, a sostenere anche la nostra Caritas, a sostenere la nostra diocesi nel suo lavoro di aiuto e, e di fondamentale, eh, che intanto testimonia la carità di una chiesa personale che sì, aiuta tante persone ad andare avanti in esempio.